Salve a tutti i polletti! Ciao a tutti i polletti! Benvenuti su CPN Games, dove noi facciamo vedere i giochi del nostro IOS o di Android e abbiamo deciso di cominciare con un gioco per IOS sull'iPad direttamente ed è eh, Clash Royale uno dei nuovi giochi dai creatori di Clash of Clans e Boom Beach, qui ci sarebbe bene la musica anche se non è la stessa cosa che intendono i player inside quando fanno questo e abbiamo colto l'occasione perché qui il presente Valecora è stato sculatissimo e ha trovato il baule magico quello che sta a quasi 500 diamanti quello viola che vedete in basso a destra eh, ho deciso di aprire con voi tutti i vari bauli che ho accumulato, anche quelli più scarsi, eh, cercando di, di vedere appunto con voi le nostre, eh, le nostre chance di avere qualcosa di figo da questi bauli o di trovare tantissimo pattume, cosa che immagino avverrà. Ok, iniziamo dunque con l'apertura dei bauli, iniziando da quelli meno costosi. Sì, cominceremo con i bauli omaggio, poi ci spostiamo sui due silver in basso a sinistra, poi apriamo l'oro che è l'ultimo a destra e poi apriamo il baule della corona in alto a destra e infine apriamo quello magico, ce lo teniamo per ultimo che okay visto che è più figo mm -hmm. e quindi vediamo eh, farò cliccare i bauli a raffi così se porta sfigato la colpa a lei <ride> grazie, grazie proviamo, primo baule omaggio prego raffi questo? sì vediamo un po' allora troviamo 41 bei dindini che non è male Due gemme prego prego clicca Raffi-Chan e quattro carte barbaro ragazzi miglioramento disponibile vabbè piccita sei cavata bene qui e oh, carta rara valchiria ragazzi è andata benissimo altro baule omaggio grazie e qui ci capiamo 34 dindini un po meno di prima ma vabbè due miseribilissimi goblin <ride> tre freccine che non la uso più sta carta ma vabbè meglio di niente e adesso direi ci spostiamo sotto al silver questi qui? quelli lì sì allora 33 dindini è andata un po povera però vediamo le carte ah un bombarolo ne avessi pochi vabbè carta bombarolo carta scheletrini da non sottovalutare buona 3 Puoi aprire un altro Silver rafficianna. 40 dindini, non male. Due Goblin lancieri che sto cercando di maxare un po' pochi, peccato. 3 arcieri che, come vedete, non potenzio perché non mi gustano per niente. Adesso attenzione rafficianza per cliccare il loro, il baule oro oro. Vediamo cosa c'è nel baule oro nel baule oro abbiamo 129 dindini e prendo il trofeo raccoglitore ragazzi altri 4 infimi goblin ma ci avviciniamo al power up quindi va bene 5 barbari mica male ragazzi oh cannone sbloccato eppure parecchi vedo tutti insieme mai Sette. avuto questa carta 7 cannoni oh la casetta, carta rara, capanna goblin questa è ottima perché la uso è andata abbastanza bene col forziere oro Ora c'è il baule della corona. corona. 132 monete, perfetto. 4 diamanti, non male. Eh, nuova carta, Raffichan. Farti fortuna? Farti fortuna sì, il razzo. Uh, Un'altra cavanna goblin. 14 di cannone, mi sento Bob Marley. <ride> Una carta, carta epica, principe sbloccata, momento bacio a Raffichian in diretta carta nuova che mi serviva da morire finalmente ora perché dovete sapere che ho iniziato a giocare da pochissimo sono ancora un miserabile livello 4 e quindi le carte sono importantissime soprattutto quelle nuove al momento e adesso andiamo al succulento rullo di tamburi ragazzi maule magico 287 dindini mica male Oh, una carta rara, un gigante Non male Oh, carta rara lapide E c'è l'upgrade qui, bene, bene Oh, upgrade della spara infuocata, ragazzi Mini pecca, finalmente un upgrade del mini pecca Frecce Mamma mia, quante frecce Pioggia di frecce, 31 frecce Oh principe 2 si livella e la mongolfiera anche questa non ce l'avevo ragazzi c'avevo un cazzo. insomma va benissimo è andata alla grandissima andata è stato sicuramente un'apertura davvero notevole sì, facciamo vedere adesso. Questo era il mio mazzetto al momento. Quindi, come potete vedere, usavo il goblin, il goblin lancer, il, vedere i goblin, i goblin lancieri. il pecca vedere i miglioramenti, magari. Sì, adesso miglioriamo subito il PECCA 150 monete e lo portiamo su perché il PECCA si usa. Ed ecco che miglioriamo il mini PECCA. Che ha bel, bel power up. Riceve eh, lo scheletrino. Sono indeciso al momento perché penso che andrà sostituito con il cavaliere assolutamente mamma quanto costa migliorarlo mi ci vuole il mutuo però lo miglioriamo subito e eh, guarda qui guarda che robina e miglioriamo il principe che io chiamo il cavaliere ma in realtà è il principe e ragazzi questo finisce nel mazzetto al posto dello scheletrino eh però sale molto il livello di energia complessivo che ralleva qualcosa, poi vediamo che cosa sarà sacrificato. E sono incuriosito dal razzo, da cannone soprattutto, Bob Marley proprio chiama, e migliora 5, tanto costa uno sputino proprio, lo miglioriamo. Tanto migliorare a sto gioco eh, da punti esperienza per salire di livello, quindi eh, lo miglioriamo ancora perché non, non costa così tanto. Beh, già il cannone livello 3, considerato che è una carta nuova, direi che è grande. Potrei migliorarlo ancora. Facciamo l'ultima miglioria a sto punto. E vedete se tutte le carte che abbiamo trovato sono abbastanza buone. due tre è proprio andata male. E proveremo sto cannoncino. Io non so, lo metterei al posto di... Boh! Devo, devo testarlo, però siccome è una carta bassa potrei togliere il goblin puzzolosi base e tenere il cannone poi farò degli esperimenti e basta così E questo era tutto quello che volevamo farvi vedere se vi piacciono questi video di gameplay, se volete vedere una battaglia del nostro Vale Cora eh, con Clash Royale eh, mettete 10 like sì, sì. e al prossimo i primi 10 like Facciamo... faremo un nuovo video riguardante classi sì, sì, sì. e poi analizziamo le varie strategie vediamo proverò anche i vostri mazzetti se mi consigliate qualche mazzetto con le carte che ho io e ve le faccio vedere un attimo velocemente se vi viene in mente qualcosa con queste qui avete da suggerirmi una strategia potete dirmelo io proverò il mazzetto nel secondo o terzo slot e lo utilizzerò in battaglia e vediamo poi come va. E per questo è tutto, un saluto dai Chippy and Friend, lunga, lunga vita, vita e, e, prosperità. e prosperità! Mi viene bene perché non, perché non lo devo non fare. fare, basta <ride> che lo dico. Ok, ciao a tutti!